E quando? Questa canzone si chiama Adesso e L'Ora, è contenuta in un album del 1996, si intitola Canzoni di dentro e d'amore in tempesta. Vi invito ad ascoltarlo, spero vi piaccia.